Cari compagni e cari compagni, siamo davvero in tante in tanti qui oggi a testimoniare che un'alternativa a ciò che accade non solo è necessaria, è anche possibile. Diamo vita ad un processo plurale, frutto della spinta proveniente dal collettivo Iessio Pazzo, Dobbiamo rendere merito a questo collettivo. È un progetto plurale il nostro nel quale si riconoscono esperienze di idealità diverse accomunate da un programma credibile, fattibile. Sono d'accordo con chi lo sottolineava prima. Non guardiamo solo alla scadenza elettorale, Guardiamo anche e soprattutto al dopo elezioni per affermare una nuova soggettività plurale che non si rassegna alla società che ci viene proposta come naturale, immodificabile, Affermatesi all'insene della concentrazione del capitale finanziario, del liberismo, dell'austerità. Noi proponiamo un'altra agenda per l'Europa, noi proponiamo un'altra agenda per l'Italia, un'altra idea di società. È giunto il momento di decidere davvero da che parte stare. Noi siamo contro quelle politiche i cui risultati sono sotto gli occhi di tutte e di tutti, testimoniate da tante e da tanti dei presenti, da tanta parte del popolo italiano. Più poveri, più insicuri, più soli. Un futuro negato ad un'intera generazione. La responsabilità di tutto ciò per quanto ci riguarda è chiara va scritta ai governi che si sono succeduti alla guida del Paese all'insegna di quello che chiamiamo il pensiero unico. Non meraviglia il nostro no al PD, non meraviglia il nostro no al centro-sinistra. Noi riteniamo che ciò che deve oggi soprattutto meravigliare è il proporsi di altri, penso a liberi uguali, come alternativa. No! Non può rappresentare ciò chi già oggi si dichiara disponibile ad un rilancio del rapporto col PD, di un rilancio con il centro-sinistra, di chi esprime personalità che sono largamente responsabili del disastro con il quale siamo chiamati a fare i conti. Credo però che dobbiamo dirci con chiarezza anche che non può rappresentare questo il Movimento 5 Stelle, che è tutto il contrario di tutto che in vista delle elezioni ha cercato, come gli altri, di accreditarsi presso i poteri forti, di rassicurarli. Noi vogliamo che si preoccupino e tanto di noi i poteri forti. Noi vogliamo dare voce e rappresentanza a chi non si rassegna, a chi ad esempio, come veniva ricordato, ha manifestato l'11 novembre scorso e di media non ne hanno parlato, che ha manifestato ieri e nessuna forza parlamentare era presente, lo diciamo con forza, ci stanno oscurando, ma verrà il momento che non potranno fare a meno di rappresentarci perché noi ci prenderemo lo spazio. Credo soprattutto che oggi noi vogliamo dare un futuro a chi si batte, mettendo innanzitutto il noi davanti all'io, a chi vuole assumere la Costituzione come la bussola del proprio operare. Noi nella Costituzione non vogliamo l'articolo 81, vogliamo il diritto all'acqua pubblica. Noi non ci facciamo spaventare dai tempi, dalle modalità, dai vincoli che ci ha imposto questa pessima legge elettorale che tanto dice dell'idea di democrazia che si è affermata in questo Paese una democrazia sempre più delegata sempre meno partecipata. noi invece vogliamo riprenderci la partecipazione vogliamo essere noi a decidere vogliamo che sia il popolo a decidere io credo che noi dobbiamo avere chiaro che siamo in campo non soltanto per correre ma per vincere perché vogliamo appunto ridare potere al popolo noi, e non altri, siamo l'alternativa noi che abbiamo accettato la sfida vogliamo cambiare per noi per tutti quelli come noi che non si rassegnano a questa situazione, che davvero sono convinti che un altro mondo è possibile grazie